L'infosfera riduce le distanze spazio-temporali, contraendo e eh, espandendo quindi, i concetti di spazio e di tempo, quindi azzerando una distanza tra una modernità metropolitana dove avvengono eh, i fatti del futuro e una ruralità arretrata ancorata eternamente al passato. Le scelte di vita no, di, eh, di chi decide oggi di ritornare alla ruralità e, e di farlo in maniera visibile e politica attraverso le comunicazioni da per sull'infosfera, quindi attraverso le piattaforme social, proietta prepotentemente la dualità all'interno della dialettica anche sul futuro e su nuovi modelli di sviluppo, introiettando attraverso le narrazioni di scelte di vita diverse, in maniera autentica, discorsi su siti di vita ecologici e nuove possibilità. Per questo pensiamo a un concetto interessante, che un concetto interessante oggi sia non solo quello di Smart City, ma anche quello di Smart Rurality.